Venerdì scorso sono partito con due carissimi amici in camper Il nostro obiettivo era quello di scalare il monte Vettore di notte Per poi vedere l'alba dalla cima della montagna Insomma un'escursione da 3 ore con 900 metri di dislivello Ragazzi siamo per partire, che ore sono? Le mezzanotte e dieci quarto, Mezzanotte e dieci Fra quando staremo su in vetta? 5 wow. ore ah, Forse anche meno Se non sbagliamo strada Sparte Mentre scalavo la montagna Mi è piombata nella testa questa idea Che cos'è il successo? Da piccolo mi bastava poco, mi bastava andare a giocare insieme ai miei compagni, a calcio nel campetto, mi bastava un gelato, mi bastava il sabato sera mangiare la mia pizza preferita, ovvero quella col Russell e guardare il Walker Texas Ranger in tv. Da piccolo era questa la mia idea di successo. Poi pian piano crescendo con me sono cresciute anche le mie insicurezze. Ho incominciato anche ad essere plasmato dai messaggi sposati dei più, ovvero se è di successo se è una macchina lussuosa, se è di successo se vai in mete lussurioso in vacanza, se è successo se vesti con l'ultimo abito firmato e riconosciuto da tutti. Insomma, quella idea di successo che viene un po' propagata in giro. Che se vogliamo possiamo riassumere così: successo è uguale a soldi più fama, più potere. Fateci caso, nei filo hollywoodiani, quando vogliono far vedere l'uomo di successo o la donna di successo viene sempre proposta questa figura con soldi, potere e fama che in qualche modo riesce a ottenere tutto quello che vuole pure, cari mannaggia, in me c'è sempre stato il pensiero che quest'idea di successo era un po' una san ovvero una facciata che poi dietro questo trittico di soldi, fama e potere ma siamo sicuri che c'è successo? C'è un freddo e abbiamo calcolato male il tempo per arrivare in vista e, e quindi sono stato un po' pessimista siamo stati un po' pessimisti in realtà siamo stati molto più veloci eh, è mio quindi, quindi... La mia pensando alla storia dei miei nonni che sono passati dall'essere braccianti agricoli a proprietari terrieri a proprietari di consorzi hanno comprato due case addirittura non erano ricchi non avevano la fama non avevano potere eppure non me la sento di non definirle di successo. Per me ad esempio loro hanno avuto un grandissimo successo. Quando ero giovincello ed avevo 16 anni, ho una bella chioma folta riccia cantavo Jim Morrison Tra un No Woman No Cry e un Redemption Song sono, mi sono imbattuto in questa intervista di Bob Marley a cui veniva posta questa domanda ma tu sei ricco? E Bob Marley tutto un po' interdetto Cosa intendi per ricco? E l'intervistatore gli fa Ma hai possedimenti, soldi in banca E lui gli risponde No, io non possiedo questo tipo di ricchezza La mia ricchezza è un'altra È la vita Tempo fa quando ho riascoltato Queste interviste in internet in un video Ci ho ragionato su e ho detto Ma chissà se questo concetto si può estendere Anche al successo Sicuramente io sono una persona estroversa ma anche molto riflessiva E voi non potete capire quanto ho ragionato sul concetto di successo in generale nella mia vita E alcune volte anche tramite una sorta di paura Quella paura che si insidia in te Dici tu non avrai mai successo ma se non ho mai successo E in qualche modo avevo questa paura di essere un fallito a vita Proprio questa paura che mi ha stimolato questa domanda Se effettivamente non riesco a dare una definizione di successo come faccio? raggiungere qualcosa che non so esattamente cosa sia Nel caso della montagna sappiamo esattamente che è successo a raggiungere la vetta Ma per quanto riguarda la vita, miei cari mannaggia, la situazione è ben diversa Di solito le montagne e la vita sono ben diverse, sono molto alte, c'è foschia, non vedi la cima, alcune volte sbagli strada E allora dopo diversi ragionamenti sono giunto alla mia definizione personale di successo Prima di svelarvi la mia idea di successo devo parlarvi di un concetto Per avere successo devi scegliere le tue metriche. Non tutti lo sanno, ma gran parte del mio lavoro è a contatto con delle startup. Quando collaboro o fondo una startup, una delle cose fondamentali è definire le proprie metriche di successo. Facciamo a capire se una startup è di successo o no. Come facciamo a capire se questa startup sta andando bene o sta andando male? Si settano delle metriche, che sono dei numeri che rappresentano la crescita o l'evoluzione, lo sviluppo di questa startup. Alcune metriche, ad esempio, numero di clienti acquisiti, numero di clienti fidelizzati, eh, numero di visite su una pagina web, numero di like, numero di condivisioni. E In base a queste metriche posso dire ok sto avendo successo, ok non sto avendo successo. Quindi effettivamente il successo della startup è definito da me e il team con cui lavoro. E questa è una cosa molto interessante se ci pensate io sto definendo le metriche di successo e quindi mi sono detto se determino il successo di una startup con delle metriche perché non posso determinare il successo della mia vita, di me stesso con delle metriche che decido io e non qualcun altro tantomeno l'idea di successo comune sposata dalla società e questo, carimanage, è stato uno dei momenti, wow, in cui, boom, le sinapsi del mio cervello sono esplose e tante conversazioni significative, tanti libri, tanti articoli sono stati condensati in questa idea che reputavo la creme della creme. Però prima di accettare questo pensiero l'ho validato. Io ho detto, Mh, vediamo le persone di successo. Madre Maria Teresa di Calcutta, la sua metrica che utilizzava per il successo era il numero di persone che salvava. Steve Jobs, la sua metrica di successo era il numero di innovazioni che portava nel mercato. Donald Trump, la sua metrica di successo era quanto potere riusciva ad acquisire. Allora se riflettiamo a fondo il successo non è una cosa così standard, non è qualcosa che puoi imparare in un metodo a 6 step in un costosissimo workshop di crescita personale, non è qualcosa che puoi imparare in un libro, ma è qualcosa di personale che va plasmato in base alla tua identità. È un concetto plastico che può cambiare. E la domanda qua è automatica. In base a cosa cambia il concetto di successo? In un vecchio video che lascio qua o qua ho spiegato cosa sono i valori e perché sono importantissimi. Ora avete il motivo per cui questi valori sono importantissimi. Volete sapere perché? Perché saranno proprio i vostri valori a determinare le metriche con cui giudicherete il vostro grado di successo nella vita ad esempio se una persona come valore la ricchezza e i soldi le metriche con cui valuterà il suo successo saranno queste eh, il conto corrente bancario quanto guadagna al mese quali sono i costi al mese quante macchine costose ha qual è lo stile lui andrà a vedere questi dati per vedere se ha successo realmente nella vita quindi mettiamo che guadagna 50.000 euro e dice ah cavolo ho successo ne guadagna 10.000 non ho successo e quindi tutto il self talk no sono un perdente qua sono giù Prendiamo ad esempio un'altra persona che ha come valore la famiglia. Quest'ultima avrà come metriche successo la qualità della relazione con i propri familiari, quanto tempo spende insieme al figlio, quante volte esce a cena insieme alla moglie, eccetera eccetera. Sarà quel tipo di persona che rifiuta un aumento nello stipendio se questo vuol dire passare meno tempo in famiglia. Insomma iniziano a collegarsi i puntini. Valori diversi portano a metriche diverse, e concetti di successo diversi. Quindi la qualità della vostra vita è proporzionale alla qualità dei vostri valori. E Adesso lascio spazio a Oivlis, ovvero il dispensatore di scomode realtà. Se avete una vita di merda è probabile che abbiate valori di merda. Ed è così cari mannaggia, siamo arrivati in vetta e non c'era l'alba perché c'era foschia, una nuvola, eh, si era posizionata proprio in cima al monte Vettore non sotto e eh, basta che scalavi, non so, un, due o trecento metri più in basso non c'era nulla, c'era il sole bellissimo ma sopra in vetta tutto coperto, wow! E così, questo è quanto... E questo ci fa riflettere su questo concetto che alcune volte anche se dai il massimo, il massimo non basta la vita La cosa che è per nulla sexy e che nessuno vi dice a tal proposito perché bisogna vendere il corso, bisogna vendere il libro è che il successo non è mai assicurato Siamo partiti di notte, ci siamo privati del sonno, abbiamo fatto una scalata con delle torcine piccole quindi rischiando di perderci il terreno era molto molto molto scosceso e con tutte le pietre abbiamo rischiato anche di cadere più volte abbiamo preso più freddo quella notte che non si sa quando e nonostante abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare non abbiamo ottenuto il successo perché abbiamo misurato il nostro successo metrica successo Uguale guardare Alba dalla vetta del monte Vettore. Non l'abbiamo fatto e non abbiamo avuto il successo. Ma sapete cari mannaggia, se avete capito una cosa è che io non me lo losso, quindi la rifarò in notturna e guarderò quella cavola di Alba. Eh, se Dio lo permette. Insomma caro mannaggio, quando ho capito che il successo non è qualcosa di stabilito, non è qualcosa che qualcuno ti dice, non è una Ferrari sotto il culo, non è uno stipendio stellato, ma è scegliere i giusti valori, le giuste metriche e vivere in coerenza con essi beh, la mia vita è cambiata posso dire che è cambiata molto e in me e è anche questo che mi ha aiutato ad approcciare uno stile di vita minimalista perché il minimalismo fondamentalmente ti dà dei valori e questi valori settono il tuo concetto di successo I due punti che dovete portarvi a casa sono questi 1. scegli bene le tue metriche con le quali misuri il tuo successo 2. nonostante... Fai del tutto per avere successo e il successo non è assicurato. PS, questo non mi impedisce ovviamente di impregare quando arrivate in vetta e non avete il tramonto. Per fortuna non ho clip di quel momento io vi ringrazio enormemente del supporto che mi state dando se volete supportarmi commentate mettete un like iscrivetevi al canale se non siete iscritti ma il commento è la cosa principale per due motivi uno perché mi piace parlare insieme a voi due perché l'algoritmo youtube se la pensa bene di poter in qualche modo proporre i video in base a quanto le persone interagiscono con questo video e eh, il mio obiettivo come detto se porto valore è quello di arrivare a un grande pubblico in modo da poter dedicare sempre più tempo un po' il canale e a divulgare questi messaggi. Per oggi è tutto con Effetto e Speranza, ciao mannaccia! Sure. So